La questione dal punto di vista tecnico, però siccome stiamo aspettando un importante eh, membro di Libera, sapete tutti di che si tratta, Vi no? devo dire di che si tratta, questa associazione importante che si batte concretamente contro la malavita sì, organizzata. Io vi dico soltanto cosa c'è qui adesso, poi toccherà l'assessore, spiegarvi cosa ci sarà in futuro. In questo scaffale, eh, siccome l'amministrazione è particolarmente interessata allo sviluppo dal punto di vista culturale della legalità, auguro, no? quindi questo implica tante cose, non è soltanto naturalmente la lotta alla criminalità, alla malavita organizzata, ma è, un po', è una questione anche culturale, quindi non solo di repressione, non soltanto di, di, di confisca dei beni e quant'altro, cose che diranno altri dal punto di vista culturale, la biblioteca che voi frequentate in realtà non è che la frequentate, la occupate militarmente, perché vivete qua cioè fino a quando è aperta, quando apre, a quando, a quando chiude, e vi fa onore, no? perché vuol dire che utilizzate uno spazio pubblico e fa, piace anche a noi che ci la poi parte il rapporto di simpatia, di amicizia, di stima, spero reciproca, la biblioteca è sicuramente uno dei luoghi dove la cultura ha ah, spazio e dove eh, in questo caso i libri ma poi ma, ci saranno ulteriori sviluppi anche il multimediale, film quant'altro, altre cose le dirà l'assessore la, dove abbiamo fatto questo scaffale tematico all'inizio lo scaffale tematico sulla legalità l'avevamo messo più in vista questo ci creava obiettivamente qualche problema sul piano biblioteconomico nel senso che poi non riuscivamo a trovare i libri perché noi facciamo degli scaffali tematici non fissi in Natale mettiamo fuori il Natale, ehm, un evento particolare questo invece è fisso così come c'è anche lo scaffale sulla multiculturalità e così come ci sono altri luoghi rispetto ai gemellaggi che ci sono stati qui sono raccolti alcuni naturalmente tra i libri che trattano l'argomento che può essere sia in termini di criminologia che altro no? è stato intitolato a questa ragazza, a questa, questa gente, ognuno userà il termine che vuole usare, no? tu che ha, si è sacrificata, donna, bravo, io ho messo una mimosa con una tolto, una, una donna eh, che si è sacrificata con cioè, la tratta di Borsellino e quindi qui chi vuole approfondire l'argomento relativo alla lotta, alla criminalità trova più facilmente alcuni dei titoli principali naturalmente li abbiamo messo qua perché è nella sociologia e ci viene più facile prendere però sappiate che ci saranno degli ulteriori sviluppi e che questa cosa è una cosa importante già la biblioteca è intestata a Peppino Passato che sapete che è stato ucciso dalla mafia e tutte Cose che... Questo ulteriore ehm, come posso dire, sottolineatura dell'importanza da parte della nuova amministrazione di mettere in risalto la questione della lotta alla criminalità è una cosa molto importante. Altre cose verranno spiegate perché ci saranno ulteriori sviluppi. Io ho voluto dire queste cose solo tecniche, non per allungare il brodo, ma per farvi sapere che qui c'è questa cosa. No? E vi ringrazio per la presenza. Come ringrazio tutti i presenti. Se ho capito bene, intanto vi dico che è presente l'assessore alla cultura, chiaramente Alessandro Magro, no. <ride> del comune di San Giuliano. Che è presente anche l'assessore alla sicurezza, Daniele Castelgrande. E non vedo altri, altri Sono i rappresentanti di Libero. Ah, sì. È vero. Alfio Catania? Eh sì, consigliere il consigliere, consigliere comunale, non l'avevo visto, scusate, Tratto, eh, ci vediamo <ride> spesso, ci vediamo sp <ride> sp e, e quindi... E poi naturalmente la di Libera, mi pare, ho capito bene, che, che è, arrivato sì, sì, lei, è arrivato al quale, lei, giustamente? Sì, a lui. faccio i saluti e poi dopo lascio la allora, parola. Allora, l'assessore io mi metto nell'angolino insieme al mio amico... Non